Oggi è il 18 maggio, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali. E Partiamo subito dal bonus 200 euro, chi deve presentare domanda e quali sono i requisiti da rispettare nell'articolo di Rosi Delia e poi una carrellata sulle novità del DL Aiuti che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'Agenzia delle Entrate con Industria 4.0 sui crediti d'imposta per i beni strumentali 2022 arrivano i chiarimenti e ancora i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su enti ospedalieri, religiosi e FOB in quali casi l'aliquota è ridotta in riferimento all'IRES e poi rapporto biennale pari opportunità online il decreto interministeriale, FAC simile e, e istruzioni Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal bonus 200 euro. chi deve presentare la domanda e quali sono i requisiti da rispettare fa il punto Rosi Delia sul bonus 200 euro. erogazione su domanda per chi non lo riceve in via automatica ad esempio in busta paga tramite pensione o come integrazione del reddito di cittadinanza con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto aiuti arrivano istruzioni più chiare su chi deve presentare un'apposita istanza e sui requisiti da rispettare. Per quanto riguarda il bonus 200 euro la platea di beneficiari è sempre più ampia e le modalità di erogazione cambiano da categoria a categoria. Devono presentare domanda per ottenere l'assegno contro il caro prezzi tutti coloro che non lo ricevono automaticamente in busta paga tramite pensione o come integrazione del reddito di cittadinanza solo per fare qualche esempio arrivano le istruzioni più chiare su chi deve presentare un'apposita istanza e su quali sono i requisiti da rispettare con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto aiuti, ovvero il DL numero 50, del 17 maggio 2022. Vengono riconfermate le novità sul super bonus. proroga al 30 settembre 2022 per le unifamiliari, nel sal l'intervento complessivo fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla proroga del super bonus per le unifamiliari fino al 30 settembre 2022 e il calcolo del sal minimo del 30% in cui potrà essere considerato l'intero intervento con il testo del decreto aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale. C'è la conferma delle novità e c'è più tempo rispetto alla scadenza del 30 giugno, sempre sul super bonus cambia ancora la cessione del credito ed in particolare la cessione del credito è con nuovi ritocchi, viene confermata la possibilità per le banche di trasferire in ogni momento i crediti ai propri clienti professionali di seguito l'analisi delle novità che trovate all'interno dell'articolo rimanendo sullo stesso tema del decreto aiuti novità e bonus per famiglie ed imprese c'è una panoramica su tutte quelle che sono le novità del decreto che finalmente è approdato in gazzetta ufficiale Compresi i crediti d'imposta per le imprese per energia elettrica e gas. Salgono i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di gas ed energia elettrica, lo conferma il testo ufficiale che è arrivato il 17 maggio, vengono potenziati gli interventi introdotti dal Decreto Bollette e dal Decreto Energia. L'Industria 4.0 sui crediti d'imposta per i beni strumentali 2022 arrivano i chiarimenti delle entrate. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sull'Industria 4.0, crediti d'imposta per i beni strumentali 2022 al centro della circolare numero 14, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 17 maggio 2022. Tra le precisazioni, quella sul limite di spesa di 20 milioni di euro, si applica su base annuale dal 2023 e fino al 2025, secondo le novità previste dalla legge di bilancio. E ancora i chiarimenti che riguardano l'IRES, in quali casi l'aliquota è ridotta, arrivano appunto i chiarimenti delle entrate su enti ospedalieri, religiosi e FOB. Sono forniti dalla circolare numero 15 del 17 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate il documento di prassi si sofferma sui requisiti che devono rispettare gli enti ospedalieri, le fondazioni di origine bancaria e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per avere accesso alla riduzione del 50% dell'imposta. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il rapporto biennale delle pari opportunità, online il decreto interministeriale con fac simile e istruzioni. L'articolo è di Rosi Delia sul rapporto biennale. Pari opportunità, pubblicato appunto il decreto interministeriale del 29 marzo scorso, arrivano facsimile istruzioni da seguire per scattare la fotografia del personale maschile e femminile. Il servizio online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarà attivo dal prossimo 23 giugno. Infine uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul gas, ecco la nave Snam per rigassificare il GNL in Sardegna come funziona e poi bonus 200 euro chi ne ha davvero diritto come calcolare il reddito non serve lisee e i numeri del giorno 730 730 precompilato ecco perché è meglio non accettare a scatola chiusa i dubbi spiegati e poi 150 riguarda Netflix che taglia 150 posti di lavoro dopo il crollo degli abbonati nel primo trimestre e l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas Russo, l'ENI apre i conti correnti K in euro e rubli per i pagamenti ed a conto di questa vicenda sulle forniture di gas russo che eh, vedono coinvolta ovviamente anche l'ENI che ha aperto questi conti correnti in doppia valuta per poter permettere i eh, pagamenti. Per questo e gli altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it